Il prossimo è invece Luca Catania, quindi in questo caso dagli studi sui servizi ecosistemici torniamo in maniera più diretta agli interventi fluviali e a dei metodi di valutazione dell'efficacia molto, molto concreti. Buongiorno a tutti, grazie al CIRF per questa opportunità. Io sono eh, l'assistente catania della Polizia Provinciale della città metropolitana di Bologna. E, ovviamente noi ci occupiamo di, di controlli e, in, varie, in varie tematiche ambientali, in particolare in applicazione della, eh, della legge regionale 11 del 2012 che indica le norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, noi facciamo anche controlli sull'esecuzione di lavori in alveo. L'ambito di applicazione, tornare indietro... Scusate. L'ambito diciamo, territoriale è la, la, la montagna del, della città metropolitana, più o meno al confine con la, la Toscana e la provincia di Modena. Quindi, eh, consideriamo degli ambienti fluviali di montagna, tra l'altro, mediamente in buono stato di salute. <coughs> Ehm, allora, la, la legge regionale 11 2012 eh, indica un, articolo, indica, diciamo, un passo mh, importante per eh, tutta la questione legata dei, ai lavori in alveo. Cioè, L'articolo 9,5 indica la possibilità a, alla Regione, mh, eh, qualora vi siano delle possibili turbative eh, all'habitat naturale, di dare prescrizioni e eh, alla, alla lente o alla ditta che all'impresa che effettua i lavori in ordine appunto di, eh, di tutela dell'ambito del naturale e eventualmente anche eh, di recuperare il pesce che altrimenti morirebbe eh, sotto diciamo, all'interno dell'area diciamo, di cantiere. La procedura attuata dopo alcune problematiche dovute appunto al, al passaggio del, delle competenze che erano state delegate alle province, poi riprese tra il 2016 e il 2017 dalla, dalla Regione con la modifica diciamo, dell'ente dell provincia. <coughs> E abbiamo la procedura attuata almeno per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna è la seguente, cioè, l'ente l'impresa che vuole effettuare o deve effettuare un, un intervento in alveo chiede un'autorizzazione una idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile. Viene rilasciata l'autorizzazione con alcune, eh, ovviamente con delle prescrizioni poi solitamente l'ente un'impresa l'impresa eh, fa comunicazione di lavori al servizio territoriale ambiente cazza e pesca, il quale effettua un sopralluogo e se, appunto per l'articolo eh, 9,5 della legge regionale 11-2012 eh, indica eventuali prescrizioni per la salvaguardia della fauna ittica. In, nella città metropolitana di Bologna, eh, dopo due anni di sperimentazione, il, la modalità dell'intervento di, eh, di salvaguardia della fauna ittica viene attraverso un sopralluogo in cui tendenzialmente sono presenti eh, varie figure professionali, e la Polizia Provinciale, il tecnico incaricato dello STACP di Bologna, il dottor Melloni Cristian l'impresa che segue i lavori e la ditta eventualmente, se già individuata dall'impresa, che effettuerà i recuperi di fauna ittica. Durante il sopraluogo ehm, eh, vengono date indicazioni per attenuazione dell'impatto dei lavori sull'ambiente fluviale e l'individuazione di eh, metodologi, metodologie più efficaci per il recupero della fauna ittica vi sono dei limiti per del modello che viene attuato in, nella città metropolitana di Bologna, perché questa sinergia in altre realtà della, eh, al momento della regione Emilia-Romagna non è attuabile per una serie di fattori legati, diciamo, appunto a una mancanza di una o dell'altra figura professionale. Manca un coordinamento regionale per cui ehm, la provincia magari di Modena attua in una maniera diversa rispetto a, a quella di Bologna o rispetto ancora a quella di Ferrara o di, o di Piacenza. E, in più il, il controllo delle varie fasi del lavoro in alveo è particolarmente impegnativo, e, mediamente un, un lavoro di eh, di, di tre mesi, tre, quattro mesi eh, impiega, fa impiegare al, comunque alle persone che hanno il compito di, di controllare eh, parecchie decine se non centinaia di ore nell'insieme eh, di, di, di, di presenza. Eh, parlando dei recuperi nel 2018 nella città metropolitana di Bologna, a fronte di 60 prescrizioni dei salvaguardi della fauna ittica, sono stati eseguiti 47 recuperi, con un totale di oltre 32.000 esemplari remessi in luoghi sicuri. Parliamo di, di ciprinidi, parliamo di eh, salmonidi e anche eh, crostacei, gamberi di, di fiume autoctoni. Quindi sono dei bei numeri che comunque, magari in altre situazioni in cui non vengono, non vengono, vengono fatti i recuperi, un 32.000 esemplari di, eh, di animali comunque eh, posti in sicurezza eh, è un, un buon dato, un buon, una buona indicazione. Ehm perché fare i recuperi? Cioè, al di là della questione etica per cui eh, insomma, vedere, vedere seppellire dentro delle buche dei, dei quintali di pesce sicuramente non ha una, una ragione neanche, neanche economica per poterlo fare. E poi perché l'eventuale remissione con, eh, con semine o con altro tipo o altro materiale proveniente da allevamenti ha comunque delle controindicazioni. Perché eh, potrebbe esserci un inquinamento genetico eh, del, eh, degli animali, il, il materiale locale, cioè la. la la fauna ittica che si è selezionata nel corso del tempo in, particolare, eh, eh, in quel particolare ambiente eh, è appunto adatto a vivere in, in quel determinato contesto con tutte quelle particolari criticità ambientali che può avere quel determinato luogo. Poi l'emissione, non sai mai se il quantitativo che eh, puoi mettere è troppo o troppo troppo grande o troppo, troppo esiguo per appunto, quella, determinata, quella determinata zona e poi le emissioni potrebbero, di allevamento potrebbero anche introdurre degli alloctoni, degli alloctoni. Dal punto di vista sanzionatorio diciamo che eh, nel corso degli anni sono state alcune decine eh, le sanzioni sul tipo, su vari tipi di violazioni. Eh, chiusure di buche, violazione in rete Natura 2000, violazione della prescrizione della fauna ittica e le motivazioni sono varie, tra mancata eh, comunicazione tra enti, conoscenza non approfondita delle norme da, da parte di chi rilascia le autorizzazioni. Per colpa o per dolo eh, una buona parte. Quali sono le criticità evidenziate dai controlli? inesperienza di chi effettua i lavori in alveo, mancanza di una formazione specifica. Spesso vedi le, le ruspe vagare in mezzo al fiume, non sanno neanche forse che cosa stanno effettuando in quel momento e, e, e questo è, per chi è interessato appunto all'ecosistema fiume, sicuramente non è una cosa positiva. E nello stesso tempo appunto l'ineguatezza, l'esperienza di inadeguatezza culturale nel considerare il corso d'acqua come altro rispetto eh, per esempio al rifacimento di una strada sia da parte degli operatori che dei direttori dei lavori. Per cui qui abbiamo un esempio di una, di una briglia eh, in un bellissimo tratto del, del fiume Reno sopra Ponte della Venturina e, nonostante ci fossero le indicazioni di recupero della fauna ittica, il direttore dei lavori ha deciso autonomamente di chiudere la buca e quindi, con tutto quello che ne consegue, nella, e ci credo nella buona fede di eh, agevolare, agevolare il, il recupero. <coughs> Poi l'ambiguità concettuale sul significato di taglio selettivo lungo un corso d'acqua di montagna. Qui vediamo un taglio selettivo e, e qui devo dire una cosa sui consorzi di bonifica benvengano i consorzi di bonifica nel, eh, nell'occuparsi della rete minore eh, ma eh, i canali eh, il, i torrenti di montagna non sono canali di bonifica per cui bisognerebbe un attimino magari ecco, eh, considerare anche questo fattori limitanti sono tantissimi che esulano anche dal, dalla questione delle autorizzazioni idrauliche, rifiuti, eh, occupazioni abusive sul demanio, scarichi fognari, captazioni eh, che, soprattutto in estate, eh, fanno completamente prosciugare interi fiumi. Penso al, al Savena, eh, questa è una captazione eh, sul Reno. Eh, che, occupa, che in estate, ehm, per questa centrale idroelettrica, ehm, utilizza il 90% se non più del, dell'acqua del, ehm, del fiume Reno e la rilascia soltanto 200 metri a, a valle. Il caso del Torrente Selta è una cosa velocissima. Devi concludere. Sì, concludo. Il caso del Torrente Selta lo salto. Devo dire che eh, è indicativo un attimo l'intervento sul torrente setta, eh, lavori per la risistemazione del torrente setta dopo eh, la variante di Valico, qui si trovano delle, delle strane anomalie come una buca isolata rispetto al corso dell'acqua, il flusso e il corso dell'acqua che va in un certo, in un certo senso e poi ritorna indietro e un'ansa un a 90 gradi. Okay, insomma. Allora, conclusione, per non dover considerare prossimamente i corsi d'acqua di montagna dell'area metropolitana di Bologna come oggetto di riqualificazione ambientale è necessario, per il nostro punto di vista, un regolamento per l'esecuzione dei lavori in alveo in modo da uniformare le modalità operative senza che dipendano dalla volontà del singolo attore che interviene, un albo regionale per le ditte che effettuano il recupero del pesce, della fauna ittica, un professionista, biologo, agronomo, forestale che faccia da raccordo fra l'amministrazione pubblica e l'impresa che effettua i lavori, con la maggior garanzia del rispetto dei parametri ambientali, prevedere opere compensative di ripristino ambientale. E per ultimo una maggiore attenzione da parte di chi rilascia le autorizzazioni idrauliche a rispetto dell'ecosistema fiume. Perfetto. Grazie Luca, c'è spazio per una domanda. Grazie per la presentazione. Ti chiedo una, una cosa al volo sul profilo sanzionatorio che a noi pare un po' insufficiente ecco, per disincentivare a sufficienza certe cose. Nella realtà delle cose, per mancato rispetto del DMV, per mancato recupero della fauna ittica, eh, che cosa succede per la valutazione del danno e per le sanzioni? Allora, eh, da un punto di vista sanzionatorio ovviamente dipende, dipende da, varie da varie circostanze, nel senso che se nel, nel contratto della, della derivazione, nella concessione di derivazione o di captazione è indicato chiaramente il, il rispetto del PUM, c'è una sanzione di 1000 euro per esempio, che è un po' ridicola. Per invece la chiusura di una buca è sempre una sanzione di 1000 euro, però potrebbe eh, anche esserci della, una rilevanza di tipo penale come uccisione di animali e quindi... Eh, quindi la cosa, la cosa cambia. E in questo tipo di cose no, anche perché comunque lo devi dimostrare. Cioè la semplice chiusura di una buca non necessariamente implica la morte. Cioè è evidente che il, il pesce, la fauna ittica sia morta lì dentro, però dovresti dimostrare davanti a un giudice la cosa non è così semplice. A voi. Altra, Luca forse c'è un'altra domanda perché. Luca non ti allontanare perché c'è un'altra domanda non te la cavi così Sì. Ce la, faccio. la domanda è qua ah, e la buona parte dei torrenti appenninici della provincia di Bologna come della provincia di Modena sono all'interno di siti di rete natura 2000 o in aree protette regionali questa fattispecie non aiuta il controllo e anche una sanzione maggiore visto che sono previsti poi appunto da, da, da legislazione regionale dei, un passaggio che non ha citato che è quello del nulla osta e valutazione di incidenza certo. e anche delle sanzioni specifiche se si interviene senza rispettare queste sì. norme. Allora, per il momento ehm, grossi lavori eh, in alveo in, in zona sicche sì non, non vi sono stati eh, se non il... Il taglio selettivo però riguarda una zona appena fuori dal... dal, dal. C'è sicuramente una maggiore attenzione ecco, da parte anche nostra, per cui eventualmente preferiamo cioè preferiamo, cerchiamo su, da subito di seguire il, i lavori in, in aree SIC per prevenire eventuali danni ambientali, per cui solitamente non, questo non avviene. Consideriamo che comunque è, eh, diciamo, la nostra attività è un'attività giovane, ci occupavamo fino a tre anni fa di controlli le, le, prettamente sulla pesca e sul, sull'inquinamento fluviale, per cui è comunque un'attività un che ancora non è, diciamo, la repressione di illeciti all'interno di sì che non è ancora capitata. Ultimissima domanda, molto molto rapida qua. Eh? Sì. Eh, Ruffini, Consolto Bonifica e Media Centrale. Solo una domanda. Per quanto riguarda il discorso degli svasi dei canali di bonifica, svasi per l'irrigazione, noi abbiamo le convenzioni con la FIPSAS, quindi quando si fanno gli svasi loro vanno a recuperare il pesce e abbiamo anche degli ottimi risultati. E invece per quanto riguarda il discorso in montagna, quindi... Eh, ripubblici e spesso quello che ci viene detto è che il recupero del pesce da parte delle imprese che sono obbligate a fare hanno dei costi molto elevati. Allora, insomma, anche qua mi sembra che ci sia un, un, un qualcuno che se ne approfitta perché veramente sono delle cifre esagerate. Ehm, quando c'era la gestione in provincia, il cartellino veniva, credo, intoritato dalla provincia e quindi c'erano anche delle risorse messe a disposizione. Ora che la competenza è passata alle regioni, di questi fondi non se ne vede più l'ombra. Non so, forse anche qua sarebbe un aspetto da mettere a fuoco. Grazie. Va bene direi. No, no eh, non, so no, non ce rispondere. la facciamo, scusate. Eh. Se vuoi rispondere sì, però non ho altre domande. Eh, I costi sono, io adesso non ne conosco nello specifico, però eh, da quello che... che che so non sono, non sono bassissimi. È ovvio che il, il costo della salvaguardia della fauna itica dovrebbe essere, eh, cioè, al di là sempre del, eh, della questione economica, deve essere anche una questione proprio di, di fare le cose fatte bene, quindi di, di salvaguardare un aspetto, parliamo non solo di ciprinidi, ma parliamo di salmonidi, timallidi e gamberi di fiume, e se parliamo anche di ciprini, di le lasche che sono protette a livello comunitario, e i barbi canini, per cui credo che ne abbia un, un costo in più, sia comunque un'attenzione un soprattutto di consorzi eh, importanti, insomma un, un esempio virtuoso di considerare diciamo, un bene naturale. Grazie Luca. Eh,